Ciao ragazzi, ben ritrovati. Un altro tutorial. Quest'oggi una canzone marchiata a fuoco dal grande John Lennon, Imagine. Innanzitutto guardiamo il ritmo base che ci accompagnerà per tutto il brano. Successivamente, poi vi spiegherò tutte le variazioni che ci saranno nello spartito e anche i fill. Il brano è a 76 bpm, manteniamo questa velocità. gruppo di base che vede Charleston in ottavi, sull'1 troviamo un colpo di cassa, rullante sul 2, sul 3 troviamo due ottavi di gran cassa e ancora sul 4 rullante. 1, 2, 3. Ok, adesso guardiamo la struttura, partiamo dall'inizio, introduzione e prima strofa che vede tutto suonato senza la batteria, prima del ritornello troviamo un feel semplice semplice, primo e secondo quarto di pausa, sul tre suoneranno gli ultimi due sedicesimi, il primo sul primo tom e il secondo sul secondo tom. Sul quattro troviamo una pausa di un sedicesimo e poi troveremo sul secondo sedicesimo una nota sul secondo tom e il secondo ottavo sul timpano. One, Two. 3 4 1 2 3 4 1 ritornello che vede il nostro groove di base per tre misure, dopodiché la misura successiva vede un colpo di gran cassa sull'uno. Passiamo alla strofa, sette misure ancora di groove di base, misura che precede il secondo ritornello con un fill. 3 4 Altro ritornello con due misure col groove di base, una misura che vede come variazione sul 3 un colpo semplice di gran cassa, misura successiva con la nostra cassa sull'1 e poi ancora una misura col groove di base. Successivamente troviamo 5 misure in cui c'è una variazione sul nostro groove di base, che vede sul 4 suonato l'ultimo sedicesimo con la gran cassa. di ritornare alla nostra strofa troviamo ancora una misura con il fill che abbiamo suonato in precedenza che chiuderà nella misura successiva con un colpo di cassa e crash sull'1. altra strofa, sette misure con il groove di base e poi un fill uguale a quello precedente ma anziché usare i due tom userà il rullante e il timpano, vediamolo 1, 2 3, 4 Trovo un altro ritornello, due misure con il groove di base e una misura che vede un piccolo fill, cassa sull'1, rullante sul 2, cassa ancora sul 3, sul 4 troviamo due sedicesimi sul rullante e un ottavo suonato con la cassa, misura successiva che vede sull'1 un colpo di cassa. Altre 5 misure con il nostro groove di base e poi abbiamo due misure di fill che vediamo nel dettaglio. La prima vede il fill suonato prima con i due colpi sul rullante e uno sul timpano, cassa sull'1, rullante sul 2, sul 3 abbiamo un colpo di cassa sull'ultimo sedicesimo, un colpo di rullante, sul 4 un colpo di rullante e sul secondo ottavo il timpano, Altra misura invece, cassa e cresce sull'1, rullante sul 2, sul 3 vediamo una figura divisa con un primo ottavo sul rullante, sul secondo ottavo diviso in due sedicesimi abbiamo un colpo di rullante e un colpo sul primo tom. 4 in ottavi, un ottavo sul tom, e secondo ottavo, cassa e crash. Misura successiva che vede sull'1 un colpo di cassa insieme al Crash. Vediamo tutte le due misure suonate: 1, 2, 3, 3, 3, come avete potuto capire. Non è molto difficile, quindi allenatevi con tranquillità, divertitevi. Spero anche per oggi di aver fatto un video utile. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Tutte le settimane ci sono delle novità. Attivate le notifiche e rimanete sempre aggiornati. Nuovi video, nuovi contenuti, insomma, tantissimo materiale, tantissimi video divertenti. Non mi resta che salutarvi e augurarvi, come sempre, un buon divertimento e un buon gru. Ciao ragazzi!